Sì, ho tagliato i capelli! Benvenuti a brother pinguini in questo nuovo video di FK Vlog. Oggi continuiamo con quello che vi ho detto settimana scorsa Per quanto riguarda lo scammo dell'offerta di lavoro Vi faccio questo video per due motivi Punto uno, perché ci sono dei piccoli aggiornamenti E secondariamente per parlare di questa situazione. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così da rimanere aggiornati con gli altri video che apporto su questo canale e inoltre se volete seguitemi su Instagram. Dunque, quali sono gli aggiornamenti? L'aggiornamento è che oggi <ride> ci stavano riprovando. Purtroppo lo scammer o la scammer, perché anche in questo caso si presenta come una ragazza, al mio secondo messaggio ha rinunciato come potete ben vedere da questo screen no? praticamente parte con la solita tiritera e poi dico guarda ma è sabato ma non hai degli amici o un ragazzo con cui uscire niente non ha più risposto Pe speravo che come la volta scorsa mi avrebbero telefonato perché questa volta ero a casa potevo registrarli e portarvi un contenuto non solo in di intrattenimento disagiato ma anche informativo ma allora di cosa voglio parlare in questo video questo video vi parlo che ho fatto delle ricerche sul nome di quell'azienda che io per motivi di privacy non ho voluto divulgare Anche perché questa azienda non c'entra niente E ho scoperto che l'azienda è pure grossa Non solo opera nel Regno Unito come si diceva da quel messaggio che mi è stato mandato dalla Scammer Ma opera anche globalmente in diversi stati tra cui per esempio l'Australia L'Australia quindi, praticamente, questi scammer non fanno altro che utilizzare il nome di questa azienda. Ora, io cosa volevo fare durante questa settimana? Volevo contattarli per dire, guarda, c'è gente che usa il vostro nome. Però prima di contattarli ho detto, ma un'azienda così grossa, è possibile che non sa niente? E loro già lo sanno. Come potete leggere da questa pagina, loro sono a conoscenza che ci sono persone che utilizzano il loro nome per fare degli scam via sms o whatsapp. Nei miei casi, perché ormai siamo con quello di oggi a 3 via Telegram. I motivi per cui loro dicono che esistono questi scam sono di due motivi. Il motivo numero uno è esattamente quello di cui vi parlavo nel video la settimana scorsa. Secondo me ci potrebbe essere una questione dietro che è ricevuto del denaro. Quindi... E quello che ho detto era semplicemente... Una mia supposizione, idea, opinione. L'opinione non è più un'opinione perché adesso è un fatto. Motivo numero due è che magari in alcuni casi, cioè non sono stati i miei casi, attenzione, ma in alcuni casi secondo l'azienda che dicono che alcune volte per darvi maggiori informazioni sul tipo di lavoro gli scammer chiedono dei soldi e questo è già è diciamo il classico dello scam invece quello che riguarda il riciclaggio di denaro è magari un pochettino più pericolosa, io direi di stare attenti online. Come vi dicevo nel video di lunedì quando parlavo della compravendita delle spunte blu. Benissimo, pinguini, questo video è molto breve. Non ho altro da aggiungere, volevo semplicemente aggiornarvi sulla situazione della settimana scorsa per quanto riguarda gli scam, perché quel video l'ho fatto in tutta fretta. Scrivetemi sotto nei commenti se avete mai ricevuto uno scambo di questo tipo, la mia amica Lucilla che ha preceduto in questo video. Mi ha detto che anche lei ha ricevuto scamo di questo tipo, ma a differenza mia che, che io li trollo, come ho fatto oggi, lei li blocca subito. Quindi già so che una persona vicina a me ha ricevuto scamo di questo tipo. Sono interessato a voi. Scrivetemi nei commenti qual era il modus operandi, in quale circostanza vi hanno contattato. Fatemi sapere quello che volete. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like. E prima di concludere non perdetevi gli altri vlog. E ci vediamo alla prossima. Ciao!